È una lezione un po' statica, tra virgolette, nel senso che eh, l'obiettivo è quello un po' di eh, illustrarvi in quale contesto ci stiamo muovendo, quindi mh, inizieremo a fare cosa? Inizieremo praticamente a, ehm, a vedere che cosa, cosa si intende diciamo, per, eh, eh, per progettazione europea. Andremo quindi a, ehm, a, così a fare, vi farò una panoramica di quelle che sono le istituzioni europee che riguardano il, il, nostro, il nostro ambito, quindi, eh, quindi quello dei finanziamenti europei. Andrò a fornirvi alcune, alcuni dettagli sul, sul bilancio europeo e sulle fonti informative. Prima, questo primo modulo si concluderà con, eh, con un semplice test, molto semplice devo dire, e eh, che, che vi aiuterà appunto a, eh, a mettere più in chiaro le, le illustrazioni che vi ho fatto durante, durante la lezione. La prima cosa diciamo, che bisogna assolutamente tenere presente è che ehm, dobbiamo elaborare, quindi scrivere e confezionare dei progetti che poi devono comunque piacere a dei valutatori, in questo caso valutatori europei, che si muovono in, alcun, in un contesto molto preciso, con determinate regole che poi andremo comunque a vedere di volta in volta. Queste regole devono essere eh, molto chiare e devono esservi... Ehm, Molto, molto presenti prima di andare a presentare un progetto. In Italia mh, i progetti europei o comunque la, la progettazione europea è qualcosa che soprattutto nell'ultimo periodo sta prendendo piede e ehm, in particolare tantissimi enti ma anche piccole associazioni si stanno muovendo in questo contesto eh, europeo e non presentando appunto progetti che eh, per, mh, perché appunto eh, hanno la necessità che questi progetti poi vengano finanziati e ehm, spesso e volentieri però cosa succede che ci si butta un po nelle, nelle, nella progettazione senza aver chiaro quale, quale sia appunto il contesto eh, per il quale, nel quale appunto stiamo andando a, eh, a chiedere il, il finanziamento e, ehm, perché la prima cosa diciamo che, che è opportuno aver ben presente è andare a capire soprattutto quando ci muoviamo nel, nell'ambito europeo quali sono le politiche europee all'interno delle quali noi andremo a presentare il nostro progetto e nel nostro caso quindi che è poi l'oggetto di questa prima lezione Qual è il, eh, quali sono le fonti di bilancio che poi vanno a finanziare i nostri progetti, in quanto quando presentiamo un progetto, questo progetto deve piacere, come ho detto prima, a, eh, alla Commissione, in questo caso alla Commissione europea che poi va a valutare, il, i valutatori della Commissione che poi vanno a valutare i nostri progetti e mh, ovviamente la Commissione europea, l'Unione Europea ha un suo bilancio che non è disponibile a tutti gli enti e quindi ci sono dei criteri che quando presentiamo questo progetto devono essere osservati. Quindi la prima cosa da fare, a mio avviso, è sicuramente quella di andare un po' ad indagare eh, come è composto appunto il bilancio dell'Unione Europea, non entreremo ovviamente nel, nei particolari del, del bilancio perché mh, ovviamente non dobbiamo di diventare degli esperti eh, di bilancio europeo, ma ehm, è importante appunto che capiamo come è strutturato perché questo ci aiuta poi per andare ad indagare su quelle che, ehm, che sono poi le rubriche di bilancio entro le quali andremo a incanalare il, il nostro progetto per chiedere poi il finanziamento il primo concetto che deve essere eh, molto chiaro a tutti è che ci stiamo muovendo in un contesto in cui quindi stiamo presentando un progetto che deve essere valutato e il nostro valutatore con il quale noi eh, entriamo in contatto è un valutatore che risponde a, ehm, a dei criteri eh, che eh, l'Unione Europea mh, ha impartito e soprattutto ehm, corrisponde, quindi finanzia questi progetti sulla base di, eh, di un bilancio che ehm, a sua volta ha eh, determinate specifiche. Quindi la prima cosa eh, da fare quando una persona si eh, cimenta nella stesura di un progetto è quello di, è quello di porsi una domanda, cioè io sto scrivendo un progetto che poi deve comunque eh, piacere alla Commissione europea e quindi non rispondo soltanto eh, ovviamente a una mia esigenza, ma devo fare in modo che questo mio progetto rientri in quelli che sono le, le politiche e comunque il bilancio dell'Unione Europea, altrimenti mi troverò a scrivere un progetto che potrà essere super bello e super perfetto, però dall'altra parte non verrà finanziato, prima tra tutti perché non ci sono delle fonti di bilancio in grado di finanziarlo. Quindi l'Europa consta di eh, 27 paesi 27 paesi che ehm, appunto la compongono, perché è importante diciamo, partire da questa cartina geografica? Perché la cartina geografica ci aiuta a comprendere quelli che sono gli stati con i quali io posso confezionare il mio progetto, anzi devo confezionare il mio progetto europeo. Quando presento un progetto all'Unione Europea non posso presentarlo io come associazione Pinco Pallo e basta, ma ovviamente il mio progetto deve essere condiviso con altri stati europei. L'Unione Europea è formata da questi paesi con i quali io devo trovare delle alleanze per far sì che questo mio progetto venga finanziato. E ovviamente attraverso queste mie alleanze il mio progetto deve arrivare a che cosa? Deve arrivare a colpire, anche avere delle ripercussioni, non soltanto sul mio piccolo territorio, ma soprattutto mh, ripercussioni su questi 446 milioni di abitanti. Ovviamente non andremo a, ehm, ad pagarli tutti, però ovviamente quello, il concetto diciamo, che sta alla base di quando scriviamo un progetto, è innanzitutto come vi ho detto prima: è, mi sto muovendo bene? Ci sono diciamo, delle, delle fonti finanziarie che possono supportarmi, cominciando dal bilancio dell'Unione Europea. Dall'altra parte, è in questo muovendomi bene, quindi trovando delle fonti all'interno del bilancio, quali paesi posso a quali paesi posso chiedere di partecipare insieme a me? A questo progetto e questi paesi sono quelli che vi, vi sto appunto illustrando in questa cartina poi ci sono dei paesi candidati che l'unione europea attraverso i suoi bandi comunque accetta che partecipino al mm, eh, ai finanziamenti, Sono pa i paesi candidati li potete leggere lì sotto, ma perché vuole? Perché praticamente vuole che partecipino, perché vuole che comunque inizino a cimentarsi con quella che è la progettazione europea e quindi è sempre buona cosa, quando il band, poi lo vedremo, lo contempla, che i paesi candidati diventino partner di quello che è il mio progetto perché comunque attraverso diciamo, questo partenariato l'Albania, la Macedonia del nord, il Montenegro, la Serbia e la Turchia possono ovviamente avvicinarsi a quelle che sono le politiche europee, quindi questo è un bel modo che eh, normalmente il valutatore premia quando si scrive un progetto europeo e quando, mh, ripeto, il, il bando mh, contempla di fare ciò. Entriamo diciamo, in quello che è il bilancio del, dell'Unione Europea. Bilancio dell'Unione Europea che è redatto come viene redatto il nostro ovviamente il bilancio, i bilanci diciamo, di un'amministrazione o no, del, del nostro governo. Cioè il bilancio dell'Unione Europea è redatto infatti in termini di competenza e in termini di cassa, quindi la competenza fissa, che so, quello che è diciamo, la montare delle spese che l'Unione Europea intende affrontare in un periodo di riferimento e la competenza, e la, scusate, la cassa invece calcola quelli che sono i pagamenti, no? quello che eh, verrà ehm, essenzialmente pagato. Intanto eh, premetto che, ehm, vabbè, il dato che viene riportato in questo grafico purtroppo non ho trovati di, di attuali, però ve lo, diciamo, ve lo racconto a voce, nel 2019 il bilancio dell'Unione Europea vale all'incirca 165 miliardi di, di euro, è cresciuto intorno al 3%, cioè un più 3% rispetto al bilancio del 2019. E il bilancio de dell'Unione Europea quanto, quanto dura? Dura sette anni, quindi eh, con questo diciamo, nostro ciclo di lezione ci stiamo avvicinando alla chiusura di quello che è il bilancio che appunto sta terminando i suoi sette anni di vita e infatti vedremo che eh, il, la Commissione sta già elaborando il, il nuovo bilancio per il prossimo settennio, infatti andremo a vedere quali sono diciamo, le, le, le rubiche sulle quali mh, andrà a cimentarsi il nuovo bilancio e qual è l'iter di approvazione, eh, l'iter è eh, praticamente parte diciamo, dalla Commissione Europea che fa la sua proposta, poi di seguito viene approvato dal, dal Consiglio dell'Unione Europea, che è quell'istituzione in, in cui siedono i capi di governo dei Paesi membri e poi ovviamente dal Parlamento Europeo che viene eletto da noi cittadini dell'Unione Europea. In questo grafico cosa Cosa vedete? Vedete, da, vedete le fonti diciamo, del, del, del bilancio. Il bilancio dell'Unione Europea è fondato fondamentalmente da due fonti, dal, dalle risorse proprie dell'Unione Europea. L'Unione Europea come si finanzia? Si finanzia attraverso dei dazi, che dazi che impone alla frontiera dell'Unione Europea, da una tassa da, sullo zucchero e da una piccola parte dell'IVA. E poi da che cosa viene finanziato? Ovviamente viene finanziato dai contributi che vengono versati, che vengono devoluti dai Paesi membri attraverso il gettito fiscale nazionale che è eh, del, dei Paesi membri e che viene eh, devoluto in base e in proporzione al reddito nazionale lordo dei, dei singoli Paesi. Come si muove il bilancio? Prima vi ho detto che è importante che quando si scrive un progetto si abbia ben presente l'Unione Europea su quali linee si sta muovendo e su cosa, cosa che ci interessa. Non ci interessa tanto andare diciamo, ad esaminare le entrate ovviamente, quanto le spese che l'Unione Europea eh, intende fare. Le spese eh, nel, nel bilancio che adesso, come vi ho detto prima, si sta chiudendo, ehm, miravano diciamo, soprattutto su eh, alcune tematiche particolari. Eh, la prima tra tutti è sicuramente sulla crescita, la crescita smart ed inclusiva, che è diciamo, la, la fonte su cui eh, l'Unione Europea nel settennio precedente ha puntato, ma ancora di più eh, ha puntato sulla, sulla crescita quella sostenibile e, e delle risorse naturali, Infatti è proprio sulla crescita sostenibile e sulle risorse naturali in cui eh, il bilancio europeo, comunque uh, l'Unione Europea ha eh, impostato più, più risorse, dopodiché diciamo, le altre eh, rubite di bilancio interessanti sono la sicurezza e la cittadinanza, eh, l'Europa globale, l'amministrazione la, e poi gli investimenti speciali. Eh, questo praticamente è un altro grafico che ci fa vedere appunto eh, il quadro finanziario per le rubriche, che è più o meno quello che, che vi ho spiegato ora, e, ehm, e aggiunge diciamo, uh, una parte importante che è quella legata alla coesione economica e alla competitività per la crescita e, e, e l'occupazione di queste cose, cioè di questi temi andremo ad occuparci successivamente negli altri mod moduli, ma eh, inizio diciamo a, ehm, a dirvi che mh, sono comunque sia la competitività che la coesione economica due eh, tematiche, quindi due rubiche di eh, bilancio piuttosto corpose e che riguardano in ehm, particolare la politica appunto eh, di coesione che ha delle ripercussioni dirette sulle regioni e quindi sugli stati membri. Mentre possiamo dire che mh, la crescita sostenibile, la sicurezza, l'Europa globale comunque sono temati che riguardano sempre diciamo ovviamente hanno ripercussioni ovviamente anche sul, eh, sull'aspetto diciamo, della politica di coesione, ma hanno un impatto più diretto su quei progetti eh, su quei programmi che poi l'Unione Europea finanzia direttamente, la coesione e la competitività riguardano soprattutto e qui inizio a darvi, eh, diciamo, eh, a citarvi una, una parola che sentirete sempre, sempre più spesso, diciamo, citata dalla sottoscritta che dovete comunque eh, assolutamente imparare, quindi sulla su finanziamenti che sono eh, indiretti che poi andare, andrò a illustrarvi eh, nello specifico. Vedete che è una bella fetta comunque, interessa appunto questa coesione e la competitività di cui ci occuperemo ovviamente non oggi. Questo, questo grafico serve appunto per illustrarvi come si sta muovendo, come ho detto prima, il bilancio dell'Unione Europea e quindi su quali rubriche eh, l'Unione Europea sta investendo i... Che è, i suoi soldi. Queste sono le spese appunto che eh, hanno riguardato l'Unione Europea nel, nel 2019 che eh, ancora una volta come potete vedere eh, la maggior parte delle spese hanno riguardato lo, la crescita inclusiva e smart seguita appunto dalla, dalla crescita sostenibile e poi le altre, le, altre, le altre rubriche invece vedete che hanno una percentuale più bassa come spese che l'Unione Europea ha affrontato, proprio perché soprattutto sulla, sulla crescita inclusiva e smart ehm, l'Unione Europea eh, ha puntato nel, nel 2019 e ehm, Infatti i finanziamenti che sono stati i, finanziamenti, i progetti nel 2019 sono stati proprio soprattutto in, in questo ambito. Quali sono diciamo, gli, gli strumenti del, del bilancio? Eh, sono praticamente quelli che eh, vedete citati appunto nel, nella slide, quindi sono i, i fondi. E, eh, fondi strutturali e di investimento poi questo vi, vi citavo prima che la, la Commissione Europea eh, scusate l'Unione Europea sta, eh, si sta, sta terminando diciamo questo settennio di bilancio e se ne sta aprendo un altro quindi un nuovo scenario, un nuovo quadro finanziario e questo quadro finanziario eh, cosa farà? Eh, questo quadro finanziario fa sì che ehm, porta, diciamo, ha portato la Commissione europea a presentare un, una nuova proposta di bilancio europeo per il periodo 2021-2027 e ehm, che vede eh, soprattutto um, dei, dei finanziamenti molto particolari rivolti soprattutto alle politiche di coesione e alla, alla politica agricola. E, ehm, il budget diciamo, che viene proposto, ah, mi sono dimenticata di dirvi che ovviamente, ma questo sicuramente lo sapete, il Regno Unito quindi, ha lasciato l'Unione Europea a partire dal 29 marzo del 2019, ed è ehm, un budget proposto mh, che eh, è... Mh, che, che andrà praticamente che avrà un impatto pari all'1% sul reddito nazionale lordo, e ehm, quindi mh, la Commissione europea ha dovuto ovviamente rivedere lo stanziamento di, di bilancio, quindi i miliardi stanziati sul, sul nuovo settennio alla luce appunto dell'uscita del, della Gran Bretagna. Come dicevo prima, ehm, il mh, la volontà dell'Unione Europea è quella di lavorare sulla politica di, co di coesione, quindi con un fondo attraverso diciamo, tre tipologie di fondi che poi andremo successivamente a capire come funzionano, adesso ve li cito soltanto, che sono appunto il Fondo di Coesione, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo. Eh, e, eh, infatti al, al, fondo Europeo, eh, al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale la Commissione Europea intende assegnare 226 miliardi di euro, l'Italia invece mh, potrà, eh, se così stanno le cose poi non cambieranno, a avere a disposizione sul fondo di coesione all'incirca 46 miliardi di euro. Eh, badate bene che eh, l'Italia, diciamo, sta eh, un po' eh, pagando soprattutto il fatto che, per quanto riguarda questi fondi, sta un po' pagando il fatto che i fondi che gli sono stati attribuiti eh, nel settennio precedente non del tutto sono stati spesi. Quindi ovviamente quando si tratta di eh, riprogrammare i fondi per il prossimo settennio. Eh, la Commissione europea eh, cosa fa? Tiene conto di cosa hanno fatto gli stati ovviamente, se i, i fondi che sono stati a loro destinati sono stati spesi oppure no. Comunque più o meno gli stanziamenti dovrebbero essere questi, eh, quindi intorno ai 46 miliardi di euro dovrebbero comunque arrivare. Dopodiché un altro fondo sul quale diciamo, la Commissione europea e l'Unione europea andrà sicuramente a, a posizionare un eh, budget piuttosto sostanzioso è quello sempre all'interno della politica di coesione legato al Fondo sociale europeo. Fondo sociale europeo che mh, è soprattutto a quello che è la, la garanzia giovani. Garanzia giovani perché um, uno diciamo, dei pilastri su cui la Commissione vuole puntare è sicuramente l'occupazione giovanile. Se sappiamo che sul fondo di coesione e comunque su eh, queste tematiche che riguardano il lavoro giovanile, l'occupazione giovanile, piuttosto che eh, la, lo sviluppo economico regionale, sono temi diciamo, che stanno a cuore alla Commissione e sulla quale andranno stanziati questi soldi è importante comunque cominciare a pensare che eh, nel prossimo settennio i nostri progetti devono comunque vertere su questi, che, questi temi. E voi direte: sì, però io mi sto muovendo in un ambito culturale, come faccio a, eh, a cioè cosa c'entra diciamo, l'occupazione giovanile? Vedremo che eh, l'occupazione giovanile invece c'entra, perché comunque, come vi ho detto prima, la cultura è una tematica trasversale, l'occupazione comunque può rientrare seppur non direttamente in un progetto che possiamo scrivere e quindi presentare all'Unione Europea e quindi non è vero che non c'entra nulla. È importante comunque capire che nel nostro progetto non possiamo fare a meno di tener conto di quelli che sono questi stanziamenti che l'Unione Europea sta Facendo nel prossimo settennio per questo comunque io ve lo, ve, ve lo sto raccontando ovviamente la Commissione Europea andrà a stanziare i suoi eh, intende, diciamo, intende investire comunque intende sostenere eh, eh, e sono praticamente soprattutto l'innovazione e l'agenda digitale quindi stiamo parlando non più di politica di coesione ma di finanziamenti diretti che l'Unione Europea andrà a sostenere, quindi l'innovazione, agenda, agenda digitale, eh, poi le risorse naturali e l'ambiente, quindi eh, con, con un programma che poi mh, vedremo, ci cioè vi che si, si chiama Life, non so se ne avete anche sentito parlare, e poi ehm, si intende anche creare un programma di sostegno alle riforme quindi alle riforme nazionali che è un programma che vuole essere complementare a quelli che sono i, i fondi strutturali. Il quadro finanziario diciamo che si sta svolgendo al termine, ehm, li abbiamo visti un po' anche prima nel, nel grafico precedente, ehm, ri, nel quadro finanziario mh, vi Abbiamo visto appunto che eh, l'investimento più importante è legato appunto alla crescita intelligente ed inclusiva, che, eh, sulla quale appunto, eh, che detta così non dice niente, che però eh, dobbiamo sempre eh, legare diciamo, quelli che sono poi i programmi che la Commissione va a elaborare, che sono programmi appunto che sono sempre legati a, ehm, alla crescita legata sia alle aziende che agli enti, che eh, a noi, noi cittadini e poi un altro tema sicuramente fondamentale è la crescita sostenibile e eh, le risorse naturali Quindi, dopodiché segue diciamo, un, um, eh, un altro pilastro dell'Unione Europea che, che è la sicurezza e la cittadinanza quindi tutto quello che ha a che fare con la sicurezza, quindi con eh, scambi che riguardano soprattutto formazione, scambi tra eh, forze di polizia e non solo, e la cittadinanza che riguarda soprattutto la tematica legata all'immigrazione, ma non solo. Cittadinanza anche legata diciamo, alla cittadinanza europea, quindi al, eh, all'avvicinamento dei cittadini a quella che è l'Unione Europea. Il ruolo mondiale dell'Europa dell è invece un altro diciamo, pilastro diciamo, della, del quadro che si sta concludendo, che poi ritroveremo sicuramente in quello, nel nuovo settennio, eh, e che riguarda eh, la cooperazione dell'Unione Europea con tutti quei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, quindi con l'Asia, con l'America, con l'Africa, con l'Australia. Ci sono dei programmi specifici che vanno proprio a finanziare eh, questa cooperazione, che sono abbastanza anche posi dal punto di vista diciamo, finanziario e sulla qua sul quale eh, la Commissione comunque pone un... Eh, cioè, o comunque il bilancio eh, ha stanziato diversi fondi. Ecco, questo è quello che troverete, questo documento lo troverete come, come allegato alla lezione odierna. Eh, a parte le entrate che non ci interessano, eh, quello che vi interessa andare a vedere quando sfogliate il bilancio è sicuramente l'aspetto che riguarda gli articoli della spesa ovviamente, su cui poi andrete a, ehm, a trovare ehm, o comunque a capire quante, quanti soldi appunto vengono, vengono stanziati eh, per, per quei determinati, quelle determinate rubriche che abbiamo visto prima. Vedete qui ad esempio completamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Obiettivo 1, vi fa, vi fa vedere cioè circa quanti soldi vengono eh, finanziati per, per i programmi per i singoli programmi e quindi eh, quando si scrive un progetto è eh, buona cosa andare a fare che cosa andare a capire all'interno cioè sfogliarsi praticamente il bilancio e andare a capire eh, quanto viene stanziato e, e quanto è eh, in modo tale da capire se Effettivamente c'è cioè la possibilità di presentare un, cioè un progetto in, quel in quella determinata rubrica oppure quella determinata voce oppure no, perché è ovvio che se io sfogliando il bilancio mi rendo conto che non ci sono comunque delle voci di, di bilancio stanziati, è, è ovvio che eh, è inutile che mi, eh, mi metto a, eh, a presentare un progetto specifico. La voce, questa voce qui, 15 02 77 28, riguarda che cosa? Un'azione preparatoria legata allo sport. Sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati. Questo mi aiuta a capire, prima ancora di scrivere un progetto, se io mi sfoglio diciamo, il bilancio come... come come sto facendo io, cioè ovviamente fermandomi un po' di più e, e ragionandoci, eh, e ancora non ho scritto nulla, però mi devo far venire delle idee su che cosa voglio andare a scrivere nel mio progetto, cosa faccio? Guardo nel bilancio è sta quanto è stato stanziato, okay, questo è il bilancio delle, del 2020, quindi vedo quanto stanziamento c'è, cioè quanto impegno la, Unione, la Commissione Europea ha su questa voce, su questa azione preparatoria e prima ancora che verrà pubblicato un bando che mi permette poi di presentare il mio progetto, so che su questa azione preparatoria, quindi lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati, ho la possibilità di presentare un progetto, perché questo progetto comunque io so che la Commissione prima o poi pubblicherà un bando e quindi ci sarà la possibilità di presentare il mio progetto. Non sto buttandomi nel, nel mare e, e senza avere la possibilità poi di stare a galla, perché qui ci sono degli impegni. Quindi quello, il mio consiglio è proprio quello, ancora prima diciamo, di scrivere il progetto, di andare a vedere all'interno del bilancio quali sono le voci di bilancio, quelli che sono diciamo, gli impegni della Commissione sull'anno. Eh, nel nostro caso eh, quello che, eh, che troverete appunto come materiale è sicuramente il bilancio, il quadro di bilancio del, del, del prossimo settennio, perché ovviamente eh, quello che dovrete fare è quello di ragionare mh, volti diciamo, quello che è il nuovo quadro finanziario. Quindi cominciare a sfogliarlo per capire gli impegni dell'Unione dell Europea quali sono, cioè della Commissione Europea quali sono e su cosa diciamo, si, sta, si sta muovendo o si muoverà. Vedete ad esempio il capitolo 1503 riguarda che cosa? Eh, orizzonte 2020, ora è il programma Horizon che sicuramente avrete, avrete sentito e anche qui nel programma Horizon cosa, cosa troviamo nel bilancio? Troviamo ovviamente quelli che sono gli impegni che riguardano il 2020. Come si fa diciamo, a trovare il, il bilancio del, dell'Unione Europea? Adesso vi faccio vedere dove, cosa bisogna fare. Io non so, forse molti di voi già lo, lo sanno fare, nel senso che hanno stichezza con il sito dell'Unione Europea, però io comunque mi soffermerò brevemente per farvi capire come è fatto diciamo, questo, questo sito, questo è il sito del, dell'Unione Europea ed è il, il sito praticamente eh, dal quale possiamo partire per capire che cosa, per andare a trovare quello che è il, il nostro, mh, le nostre pagine no? È diviso appunto mh, per sezioni, eh, che riguardano appunto le informazioni sull'Unione Europea, quindi l'Unione Europea ci dà un po' di, di numeri, di, di cifre, eh, i paesi che vi aderiscono e quant'altro, dopodiché ci parla di quelle che sono le, le istituzioni e gli organi e poi qui abbiamo le tematiche che adesso andremo, andremo ad approfondire parlando di che cosa, la Commissione Europea che è quella che, che più eh, ovviamente ci interessa, occupandoci appunto di eh, europrogettazione. Dopodiché è eh, interessante anche l'aspetto legato al, ehm, al vivere, a muoversi diciamo, all'interno dell'Unione dell Europea, al fare imprese, e sicuramente ehm, Molto interessante perché ci, ci aiuta a, eh, a capire cosa, cosa si può fare cosa non eh, e si trovano tante informazioni molto molto utili allora prima ancora diciamo di eh, entrare in quello che è il, eh, la, la commissione europea volevo, volevo un attimino farvi vedere eh, qui diciamo trovate il, eh, le istituzioni e le, gli organi del l'Unione Europea e ovviamente da qui eh, entrate in, eh, in Commissione Europea, qui vi dà praticamente eh, un, delle, vi danno, vi danno delle indicazioni in sito su che cosa cos'è la Commissione, cosa fa e eh, quali sono i commissari. Eh, riprendendo diciamo, le nostre slide. Ehm, volevo farvi vedere perché diciamo è importante capire cos'è la Commissione europea e, e cosa fa. Beh, innanzitutto perché come vi ho detto prima la Commissione europea cosa fa? Prepara il bilancio del, dell'Unione europea quindi il quadro finanziario entra mh, parte diciamo dalla Commissione europea. Sono infatti i, i commissari quelli che poi effettivamente gestiscono i, eh, i programmi dell'Unione Europea, quindi eh, anche i programmi che finanziano la cultura sono legati eh, a, eh, a uno o più commissari, come vi ho detto prima, visto che eh, la, la Commissione Europea, cioè la, la, la cultura è comunque un tema trasversale. E, eh, i, I commissari sono comunque eh, 27, sono eh, letti, diciamo, sono uno per ogni, rappresentano uno, uno per ogni paese, quindi. E eh, la, il compito diciamo, più importante della Commissione europea è sicuramente quello di andare a preparare il bilancio preliminare. Quindi è la Commissione che comunque ha il quadro generale di eh, quello che viene che viene speso, eh, quelle che sono le entrate, ma soprattutto quello che viene speso e eh, su, su dove diciamo, andare poi a, ehm, a investire. E quindi ehm, è fondamentale andare diciamo, a, eh, a capire la commissione come, come lavora, mh, soprattutto perché questo ci aiuta, per capire esattamente eh, il nostro programma, se, mh, cioè il programma sul, nel quale vogliamo appunto, andare a presentare il nostro progetto, abbia un senso oppure no. Il commissario è praticamente la, il rappresentante tra virgolette politico. No? Al di sotto diciamo, del commissario, chi c'è? Cioè, ci sono i funzionari, quindi eh, che gestiscono che cosa? dei servizi e questi servizi sono fondamentali per quanto ci riguarda perché mh, i servizi sono ehm, che sono praticamente ehm, strutturati all'interno di direzioni generali sono, eh, sono quei servizi che poi gestiscono direttamente i programmi eh, non preoccupatevi se mh, non è molto chiaro, diciamo, quello, quello che vi sto dicendo, perché mi sto dando tante informazioni, mi rendo conto, ma mh, voglio che cominciate a, eh, a capire di che cosa stiamo parlando, soprattutto in quale co contesto ci stiamo muovendo, dopodiché ovviamente su, eh, su queste... Eh, su queste informazioni specifiche ci rientreremo eh, prossimamente. Mm, allora, vi dicevo che la Commissione europea quindi si muove tramite delle direzioni generali. Le direzioni generali sono importanti per quanto ci riguarda perché sono le direzioni generali che poi alla fine eh, gestiscono, che cosa? gestiscono i, eh, i, nostri, i nostri programmi programmi che vanno a finanziare poi i nostri progetti, ovviamente. Queste sono le direzioni generali, ve le ho riportate tutte in una slide. Quello che ci interessa eh, ovviamente è quello che riguarda l'ambito culturale e, ehm, dalle direz le direzioni generali noi le raggiungiamo accedendovi eh, tramite appunto il sito del della Commissione Europea. Per quanto riguarda la, la cultura, la cultura non ha eh, una direzione generale specifica, ma è, è all'interno praticamente della, di una direzione generale che si chiama e H, cioè istruzione, gioventù, sport e cultura, quindi inglobata all'interno di altre tematiche, quindi cliccando qui entriamo dove? Entriamo appunto nella pagina che riguarda l'istruzione, gioventù, sport e cultura, quindi eh, questa pagina ci fa vedere, quindi raccoglie mh, e ci spiega la direzione generale di che cosa tratta, quindi questa direzione generale si occupa di queste tematiche cultura, media, sport, istruzione e formazione e gioventù. E lo fa attraverso delle tematiche cioè delle, delle priorità politiche. Priorità politiche che poi vengono eh, e diventano dei programmi specifici. Programmi che nel nostro caso mh, diciamo che la, la, il programma più consono a finanziare dei progetti che riguardano la cultura, poi bisogna vedere che tipologia di progetto andremo, vogliamo presentare, è Creative Europe, quindi Europa Creativa, che viene gestita appunto da questa direzione. Perché è importante andare a vedere le direzioni generali come sono organizzate e soprattutto come è strutturata la nostra, la nostra direzione? Vedete che, che qui trovate eh, direzione e organizzazione perché quando si scrive un progetto è buono, sarebbe diciamo, buona norma è una volta diciamo, scritto in bozza prendere contatto diretto con chi lavora all'interno di questa direzione generale, ancor prima ovviamente che venga pubblicato un bando. All'interno del quale io posso presentare il mio progetto, perché se prendo contatti con il funzionario che lavora all'interno di, di questa direzione eh, generale, ho la possibilità di illustrargli quelli che sono oh, gli obiettivi, cioè che cosa sto scrivendo, che cosa mi piacerebbe fare e quindi questo mi aiuta e, eh, a capire se quello che ho scritto, quindi la, la bozza del mio progetto che ancora dovrà essere sviluppato, però intanto è una bozza, è una bozza vincente oppure no. Ovviamente il, il funzionario o il dirigente diciamo, della direzione generale non può riceverci se ci presentiamo quando il bando è già stato pubblicato, quindi quello che non mi stancherò mai di dirvi in questi dieci moduli che passeremo insieme è ehm, iniziare a pensare, a programmare diciamo, il nostro progetto, perché più che mh, aspettare la pubblicazione di quello che è il mio bando, quello che io devo fare è eh, mettermi a pensare, partendo come vi ho fatto vedere prima, dal, dal mio bilancio cioè dal bilancio dell'Unione Europea e dal, dal mio ovviamente di bilancio personale come associazione e come ente e capire un attimo su quali diciamo cosa voglio scrivere, cosa voglio fare dopodiché una volta che ho confezionato questa bozza di progetto prendere contatti con il funzionario e ehm, vedere un attimo se questa, questa mia idea ehm, sia eh, possa essere supportato oppure no, e questo lo capiamo subito nel momento in cui presentandolo al, al funzionario questo ci dice sì è un'idea vincente, in effetti le, le, la commissione ha intenzione appunto di riservare un tot di fondi a questo o quest'altro. Queste sono le direzioni diciamo eh, generali e quindi come vi ho detto prima per accedere alle direzioni generali io entro diciamo dal, dal sito, sito del sito dell'unione europea quindi e vado praticamente a fare che cosa vado sul sul mio sito del, di Europa creativa Europa creativa che si presenta praticamente così e ehm, questa vabbè è la piattaforma del di Europa, anzi si presenta così, scusate, ho cliccato un'altra cosa, e all'interno del, del sito delle, del, di Europa Creativa, intanto mi descrive che cos'è il programma, noi lo vedremo prossimamente, nello specifico, e mi dice anche quali sono le azioni possibili all'interno di, di questo mio programma. E poi qui sotto trovate che cosa, sia tutti gli aggiornamenti legati a questo programma che tutte le calls, eh, le, gli inviti a presentare proposte. Quindi queste sono eh, tutte le call che eh, riguardano questo programma specifico. Quindi, eh, rifacciamo, cioè provo a riassumere cosa è importante fare. Quindi, Devo intanto capire eh, all'interno diciamo, del, del, del mio sito, quindi del sito del, dell'Unione Europea, quale direzione generale eh, può inserirsi il mio programma, il mio progetto. Dopodiché, individuato il, eh, la direzione generale. Eh, vado diciamo, sul sito dell'Unione Europea, capisco come è organizzato questa direzione generale e inizio ad esplorare quel, quello che è il sito del, ehm, del programma che pe, a cui penso sia collegabile il mio, ehm, il mio progetto. Dopodiché cosa faccio? All'interno diciamo, di questo sito, del sito del mio programma, vado a vedere quelli che sono Inviti a presentare proposte, inviti a presentare proposte specifiche e che riguardano in pratica il programma di riferimento e qui avete praticamente eh, una panoramica di quelle che sono le mh, inviti a presentare proposte attualmente aperte, alcune sono chiuse closed, questa, altre ovviamente sono, sono aperte, tipo questa. Cosa sta facendo ora la Commissione? Giusto due parole ehm, per farvi capire che ehm, la Commissione sta già lavorando ovviamente eh, su dei nuovi orientamenti politici e anche questo insieme al discorso che vi ho fatto prima del bilancio è importante comunque andare a leggere su che cosa si sta muovendo la, la Commissione e che cosa eh, intende, eh, su che cosa, diciamo, intende mh, puntare ne, ne, nel prossimo settennio, perché comunque la Commissione europea intanto ha eh, un'agenda di lavoro annuale, ma eh, quello che ci interessa invece è vedere l'orientamento politico mh, fino al 2024 della Commissione e, eh, ovviamente mh, Essendo, essendo i commissari dei rappresentanti politici e soprattutto la um, Presidente della Commissione europea nel suo discorso quando è stata eletta nel 2019 ha eh, pubblicato degli orientamenti politici che riguardano appunto la, la Commissione e che mirano mh, prima di tutto a eh, preservare l'ambiente naturale che è una delle tematiche sulle quali mh, punta la Commissione da qui fino al 2024, dopodiché, eh, supportare comunque le piccole e medie imprese, quindi mh, andare a finanziare quelle che sono appunto le piccole e medie imprese per far sì che eh, l'economia venga, venga rafforzata e eh, andare a lavorare eh, sull'aspetto diciamo digitale. Quindi andare a sostenere quella che è anche la formazione a distanza. Queste sono tematiche che mh, vi sto citando non, non per annoiarvi, ma per farvi capire che essendo queste le priorità politiche della, della Commissione, eh, il nostro progetto eh, deve comunque vertere su quelli che, che sono gli allentamenti politici, ovviamente della Commissione. Dopodiché la Commissione cosa vuol fare? Vuole lavorare di più per avvicinare i cittadini alle istituzioni e soprattutto andare a, eh, così, a elaborare uno, una sorta di stile di vita europeo. Quest, questi orientamenti politici li troverete comunque nel, nel, nel quadro che, che, vi dirò, che vi darò, che ha legato questo modulo e anche questo vi consiglio assolutamente di leggere, e, e poi eh, un'altra diciamo, tematica importante sulla quale vuole, vuole assolutamente puntare è quella di far sì che l'Europa diventi più forte nel mondo, quindi venga conosciuta e ehm, quindi si rafforzi la cooperazione con gli Stati europei e, ehm, e questa, questo rafforzamento eh, la Commissione la vuole fare non soltanto verso l'esterno ma anche verso l'interno quindi lavorando di più, con, ehm, facendo sentire i cittadini sempre più europei ma anche diciamo, dando eh, una, uno slancio a quelle che sono le democrazie europee una volta diciamo, visto quello che, quello che è diciamo, il sito del, della, della Commissione europea, mm -hmm. dell'Unione europea, vediamo un attimo quelle che sono un po' le fonti di informazione. Perché quando io scrivo un progetto, mh, devo sapere eh, che cosa... Eh, può supportare il, pro, il mio progetto stesso. Abbiamo visto che prima di tutto è il bilancio quello che lo supporta, quindi dare comunque una lettura al bilancio annuale, in questo caso anche quello dei sette anni, in modo tale da vedere gli orientamenti dell'Unione Europea nei prossimi sette anni, assolutamente indispensabile, perché ci fa capire dove andare poi a, ehm, a puntare per scrivere un progetto. Dopodiché la seconda cosa è capire all'interno, diciamo, della Commissione europea in quale ambito mi sto muovendo, quindi vale a dire in quale direzione generale mh, mi interessa e mi interesserà poi andare a prendere contatti affinché appunto mi avvicini e possa far capire comprendere quelli che sono i miei, i miei bisogni, le mie, le mie possibilità. Dopodiché cosa è che ci interessa capire quando parliamo di, eh, di Commissione di, di, di Unione Europea? È sicuramente andare a vedere quelli che sono i siti, diciamo, della, della Commissione, eh, scusate, dell'Unione Europea che, che più mi, mi interessano e che eh, potrebbero, appunto, andare a ehm, sempre di più a finanziare quelli che sono i, i miei progetti. Questo è il sito ovviamente del, della commissione. Queste sono le, le sei priorità della commissione che vi ho, vi ho citato prima e che poi eh, appunto vi, vi darò. E ehm, Vi ho fatto vedere appunto che sono, eh, quella, quello che è appunto il sito del, dell'agenzia, comunque del. Eh, dell'autorità che gestisce il, il programma eh, che riguarda anche la, la cultura che come vi ho detto prima è all'interno eh, non è una tematica a sé stante ma è collegata all'educazione e a Emilia. Ah, mi sono dimenticata di dirvi ehm, che uno diciamo, dei, dei siti importanti, cioè, al di là del sito dell'Unione Europea sul quale andare a, a trovare fonti, è sicuramente quello dell'EACEA, perché eh, dovete sapere che la Commissione Europea oltre a muoversi per direzioni generali, eh, in alcuni casi ehm, va a nominare dei, delle agenzie che poi eh, rispondono e lavorano in stretto contatto con, sia col commissario che con le direzioni generali e che poi gestiscono i vari programmi. Nel caso diciamo, della cultura questa autorità è l'EACEA che eh, vedete infatti questi sono i programmi che gestisce questa autorità di gestione del programma. E, eh, questo sito è interessante perché comunque ehm, contiene anche ehm, non soltanto diciamo, i, i programmi, ehm, che ancora i, è una, una fonte diciamo, di informazione che contiene sia i programmi che i bandi che vengono pubblicati, ma ehm, offre anche una panoramica di quelli che sono stati i programmi. Ehm, i risultati dei, dei bandi precedenti è possibile comunque andare a risalire ai finanziamenti che la commissione ha eh, sostenuto, cioè i progetti che la, la commissione ha sostenuto e ehm, farsi un'idea appunto eh, di come sono stati finanziati e chi è stato finanziato e eh, per cui prima di, di scrivere un progetto è buona cosa comunque anche qui andare a consultare i progetti che sono stati finanziati, Chiaro, vedete che qua vi dà praticamente eh, un'idea di quelli che sono i risultati eh, relativi ai finanziamenti. Questo vi aiuta anche, lo vedremo poi in seguito, è una, una fonte diciamo, fondamentale perché eh, da qui, quindi andando a vedere quelli che sono stati i, i risultati diciamo, dei progetti, si ha la possibilità anche di trovare dei partner. Andando a vedere i risultati dei progetti precedenti, io ho la possibilità di capire quelli che sono gli enti che hanno presentato tali progetti e quindi andare a contattarli direttamente. E questo ovviamente mi, è, mi aiuta tantissimo, perché se io sto scrivendo un progetto specifico ehm, e trovo un, un progetto che è già stato finanziato e eh, di un ente che appunto ha ricevuto finanziamenti e che ha trattato la mia materia, io posso prendere contatti con, con questo ente. Quindi è importante comunque eh, avere appunto un'idea, una panoramica generale di, che è stato, di quelli che sono stati i progetti finanziati. Il sito del, dell'Unione Europea, un altro diciamo, punto importante, è, è indubbiamente quella legata al, al sito dell'Eurlex, del eh, vale a dire mh, la legislazione europea, perché l'Eurlex è importante, perché e lo vedremo meglio nei prossimi moduli. I eh, programmi europei vengono pubblicati all'interno di Eulex, vengono pubblicati sia su Eulex sia sul sito che vi ho fatto vedere prima del, della singola direzione generale o dell'autorità che gestisce il programma stesso. E in Eulex, ovviamente, voi trovate eh, tutto quello che ha a che vedere con la legislazione del, dell'Unione Europea ed è eh, un'altra fonte fondamentale. Altre diciamo, fonti fondamentali che vi aiutano, vi sostengono nel, nella ricerca diciamo, del, um, dei finanziamenti eh, è sicuramente il, la fonte legata al, um, ai siti diciamo, del... Um, dei risultati come vi ho fatto vedere adesso ma eh, anche praticamente al, um, ai siti eh, del, de, dei partner search vi ho fatto una slide in cui vi ho riportato tutti i link dei principali siti su cui è possibile presentare la propria proposta progettuale per andare a individuare eh, partner quindi vi ho detto prima che eh, ci sono due possibilità cioè o oh, la prima cosa da, da fare è sicuramente quella di entrare nel sito della, della commissione europea e eh, andare a eh, individuare eh, quelli che sono stati i risultati del, dei, dei progetti dopodiché da lì eh, andare appunto a eh, prendere contatto con il partner che ha finanziato. Altro sito importante che la Commissione mette a disposizione è questo, che come vi ho detto prima, eh, ho riportato comunque nel, nelle slide con, con il link, e sono qui potete trovare diciamo, progetti eh, finanziati dall'Unione Europea andando con la ricerca avanzata e a, avendo chiaro diciamo, qual è la tematica vi, vi state muovendo, potete inserire una parola chiave e il database vi individua progetti che appunto hanno ricevuto finanziamento e anche l'ambito ovviamente adesso collegato. L'Italia, cioè ogni paese membro, in realtà non solo l'Italia, per quanto riguarda il programma Europa Creativa che finanzia progetti di natura culturale, ha un suo sito, che in italiano tra l'altro, che ehm, appunto, racchiude, il, ehm, vi presenta cos'è il, il fondo e soprattutto ha questa bella sezione che si chiama ricerca partner, da cui si può eh, comodamente ricercare partner e eh, andare a individuare diciamo, partner specifici. Diciamo che questa tipologia di ricerca serve nel momento eh, in cui io ho già individuato bene o male, oppure mi fa vedere, è un po' una vetrina in cui mi fa vedere anche dei partner che si stanno si stanno muovendo, stanno stanno ricercando a loro volta altri, eh, altri partner per, per partecipare ad un progetto. Se invece ehm, io ancora mh, non ho bene individuato eh, l'ambito è sempre meglio partire dal sito della Commissione Europea, quindi andare all'interno di Creative Europe, entrare eh, all'interno del, del sito della, di ECEA e andare da qui andare a ehm, individuare eh, quello che, eh, quelli che sono i, i progetti che sono stati finanziati. Questo è il database dei progetti finanziati che vi ho fatto vedere prima e qua nello specifico vedete che ci sono dei campi da compilare compilando questi campi mh, mi aiuta la, la, la, questo database a individuare dei partner che potrebbero essere interessati a lavorare su questo progetto quindi ehm, di opportunità per trovare partner ce ne sono parecchie quindi questo è l'altro sito quello in italiano su cui possiamo andare a ricercare dei partner e questo è un altro database sempre dell'Unione Europea che ehm, ha una vetrina sul, sui partner che stanno cercando altri partner europei che stanno individuando partner a loro volta e a nostra volta se eh, noi conosciamo già eh, un paese o comunque un partner eh, su cui vogliamo indirizzarci, qui eh, in questi campi è possibile appunto compilare la nostra richiesta che poi viene pubblicata. E infine un altro diciamo sito molto conosciuto, in Italia sicuramente lo conoscerete perché fa parte appunto della regione Emilia-Romagna, è il sito di, di Europa Facile, anche il sito Europa Facile ha una, una rubrica che riguarda la ricerca dei partner che può aiutare. Allora, personalmente, come vi ho detto prima, eh, io partirei sempre mh, principalmente dal sito del, dell'Unione Europea, quindi partirei dal sito di, eh, del programma mio di riferimento, in questo caso appunto Europa Creativa, e andrei un po' a vedermi quelli che sono stati i risultati relativi ai bandi precedenti. Eh, nel momento in cui io mi accingo a scrivere un progetto e so che la tematica è quella, andrò praticamente all'interno della direzione generale eh, di riferimento a vedere, eh, nelle, nelle call eh, che si sono chiuse ovviamente, per andare a vedere quelli, quelli che sono stati i progetti finanziati e da lì comincerei a farmi un'idea di cosa ha finanziato negli anni precedenti la Commissione e eh, chi ha ricevuto questi finanziamenti. Dopodiché mi muoverei eh, parallelamente eh, andando a compilare, mh, andando su questi siti, compilando appunto questi database eh, di Europa Creativa in italiano, oppure direttamente diciamo, sul sito dell'Unione dell Europea per individuare partner europei o anche mh, sul sito di Europa Facile, perché no, eh, però lo farei diciamo, successivamente, eh, ovviamente mh, le, le pagine interne del sito dell'Unione Europea non sono tutte in italiano, perché tradotte sono fondamentalmente, le, le, le, mh, spesso e volentieri, soltanto i titoli. Eh, quindi vi, vi troverete diciamo, all'interno del sito ehm, spesso e volentieri con eh, titoli comunque in, eh, scritti diciamo, in italiano, poi cliccandoci sopra vi renderete conto che tutta l'altra parte diciamo, è, mh, è in inglese, perché comunque è la, la lingua ufficiale del, dell'Unione Europea. Eh, per finire ho altri, diciamo, altre modalità per, per andare a um, individuare i miei partner, eh, che sono, mh, vabbè, questo, queste sono le slide con i link che, che vi ho citato prima, quindi i link che vi ho mostrato li, li trovate tutti qua raggruppati, che sono altre fonti diciamo, legate al, ai social network. E, ehm, io eh, personalmente utilizzo molto LinkedIn eh, che mh, è diventato un ottimo strumento di lavoro eh, e spesso e volentieri i partner eh, sono stati individuati attraverso proprio questo strumento quindi perché no, cioè il, il social si può assolutamente utilizzare ed è eh, un'ulteriore fonte che può, che può aiutarci e, e fare in modo appunto che mh, si vada proprio a individuare quelli che sono i partner nel mio progetto e spesso e volentieri all'interno social network troviamo delle, delle offerte di collaborazione quindi è buona, buona cosa comunque utilizzare LinkedIn quando mh, vogliamo pubblicare una ricerca di partner perché no, ci aiuta indubbiamente Ok, eh, Per ora è tutto, ci vediamo con il secondo modulo, mi auguro di avervi un po' aiutato a comprendere, a muovervi eh, tra le fonti dell'Unione Europea. Arrivederci a presto.